Ciao a tutti, ciao ragazzi, stiamo aspettando il senatore che dovrebbe collegarsi se mi risponde. Come va? Eccolo. Eccolo. Oh, eccolo, qua. eccolo qua, come va? Buonasera, tutto Buonasera. bene? Buonasera, qui tra chiamate che mi chiamano, è, devo bloccare, devo eh? Bloccare. Lo so, ma lei è molto ricercato, lo so, eh, non, non sono un bandito ricercato, eh. no, no, <ride> <ride> è ricercato dai, dai suoi fan, dai suoi follower, no? Eh sì, sì, sì, sì. meno male che in bene, ricercato in bene, ah, è certo, e apprezzato va? e ricercato, tutto bene tutto bene in campagna Molto bene. Sì, io sono a Milano in questo momento in realtà. Ah, è a Milano. Ah. Sì, sì, sì, sì. Sono a Milano e quindi qua è un po' più delicata la situazione, però tutto bene. Lavoriamo e siamo chiusi in casa ancora un po'. Ah, bene. Lei a ho, pescare, annunciato a molti, ho annunciato a molti amici che questa sera ero con te, infatti ah, ci, sì? stanno, ci stanno, stanno seguendo. Stanno un po' sì. di amici. Bene. Sì, sì, sì. sì, vedo Mattia Tusoni, Poi ho visto... Engi, Esposi, c'è cioè pure un altro, eh, insomma, ci sono quelli che ci seguono. Perfetto. Sono tutti bravi bene. ragazzi che vogliono informarsi di e passare di una serata. Bene, ecco, assolutamente. Pisoni, anche un altro, siamo tutti qui per Antonio. Eccoli. <ride> <ride> Ma lei ancora non sta uscendo, è ancora a casa. No, io ho ancora a casa, vedi, da ieri si poteva uscire, ma io sono ancora in casa perché non ritengo ancora eh, al 100% idoneo proprio da uscire. Eh no, ma è vero e, così. E io non mi fido tanto, non mi fido tanto. Mi fido quando c'è un vaccino oppure che proprio veramente si arriva a zero zero e eh, che poi fanno i tamponi, c'è un controllo, invece ancora tutto... Alla bonheur, come si suol dire in francese. Sì, ma anche perché adesso se non c'è il bisogno di uscire, è meglio stare al sicuro a casa che uscire a vuoto. Quindi chi sì, deve no? lavorare, chi deve fare qualcosa, giustamente Beh, eh, deve, eh, deve uscire. È normale, è normale. Eh, Poi assolutamente. Io, io che sono in pensione e che i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, <ride> a ah, come si dice a do a eh, sì, Mi ma lei di solito invece quando esce dove va, quando è tutto aperto? Va al bar? Va a farsi la partita a carte? Che cosa fa? No, assolutamente no. Vado a prendere il caffè, qui a Caffè Noir, okay. qui a Pescara, okay. che, che è della la proprietaria, una paesana nativa mia di quando eravamo bambini, al eh, paese nativo Giuliano Teatino, provincia di Chieti. Adesso vivo qui a Pescara. Che anche eh, c'è il negozio di parruccheria, accessor, che vado a fare i capelli lì. C'è Antonio. Ah, oddio, okay. Il mio parrucchiere, ma purtroppo è tutto chiuso è tutto e allora così. a dove vado? Poi vado al paese, vado al cimitero, vado a trovare i miei genitori perché io sono molto vicino ai miei genitori, anche che non ci sono più. E eh, certo. vado sempre a trovare perché noi, noi siamo fatti così, anche nella tua regione, sono molto, sono molto legati alla famiglia e alle origini. Eh sì, sì, se no eh, niente, ecco, faccio questi giretti, poi magari. Vado a un ristorante, vado a trovare amici al ristorante, a mangiare al ristorante, porto la moglie, andiamo lì per non cucinare a casa. E questi certo. sì, giorni faccio tutto io da mangiare, mezzo giorno. Eh, ma ho visto che lei cucina tutti i giorni, ma una, una, la verità: cucina veramente lei o è sua moglie che cucina? Perché sì, io vedo i piatti no, tutti i giorni. No. Roberto, sono io, sono io. Ah, okay. sono io, sono io veramente che lo faccio. Ma guarda, ma io devo ringraziare. Eh, innanzitutto mia mamma che quando io ero bambino che avevo 8-9 anni 10 anni io quando ritornavo dalla, dalla scuola e eh, vedevo mia mamma cucinare mi mettevo vicino a lei e volevo sapere era la curiosità io ho sempre avuto ah quindi lei provava sempre stato appassionato sempre sono stato appassionato e volevo sapere come faceva e guarda un po' che poi, poi quando sono andato in Svizzera all'età di 17 anni mi ha servito perché sono eh, certo. andato lì abitavo da solo, è passato dieci anni fino a che mi sposavo, dieci anni ho sempre cucinato, per me era un gioco da ragazzi, poi ho fatto anche una gara di eh, politici ai fornelli, ah, sì. eh, due volte, la terza volta non ci sono andato perché l'ho vinto tutte e due le volte io, scusi, ma anche vado a, a, a, a ritirare la coppa, Dice, datemi la coppa eh, certo. anticipatamente perché è, è una mia passione che, anche adesso... Quando l'estate eh, vivo a Pescara, no, io certo. ho un figlio, un figlio in Svizzera e uno in Spagna. E quando arriva il mese di agosto, vengono tutti e due e mi dicono sempre: Papà, vai a cucinare tu perché ci piace di più i sapori che fai tu. Anche mia moglie mi dice: Vai, a vai, vai tu a cucinare, dice, perché mangio meglio io, no? Però a lavare i piatti lo lavare io non lo lavo. Allora, ho io, capito, ho io verso, le, le, verso le 11 me ne vado dal mare e dice, ragazzi, a luna la pasta è sul tavolo. Perché io vado a casa, preparo tutto e a luna meno 10 metto, metto la pasta e via. Ho capito. Ma una curiosità, ma lei si è trasferito in Svizzera e ha lavorato in Svizzera. Come poi si è ritrovato a fare politica? Cioè, come è iniziata proprio? Ma guarda, io ho fatto 41 anni di lavoro, ho fatto tutti i mestieri in Svizzera. Io lavoravo a una fabbrica tessile, eh, eh, Visco Suisse si chiamava poi Ter Suisse, e nel frattempo, quando finivo il lavoro, ho fatto il cuoco, ho fatto il cameriere, ho lavorato in banca, facevo i crediti, facevo il cambista a cambiare i soldi, quando allora c'era Franchi Svizzera in lire agenzia di viaggi, organizzavo i viaggi per tutta, tutta l'Europa, dove lo accompagnavo io personalmente come, come responsabile eh, dei viaggi. Ho fatto il venditore di macchine. Ho lavorato a un garage della Mercedes e della Fiat a vendere le macchine, perché io ho, ho, appena sono arrivato ho cercato di imparare subito il tedesco perché dove ero io al cantone tedesco. Ah, capito. Poi certo. venivano, venivano spagnoli e italiani a, a da me perché io eh. gli parlavo la paesana e naturalmente si, eh, si consigliava da me. Poi negli anni 90 mh, seguivo la politica, ero con, a suo tempo con la democrazia cristiana, ah, ti sì. ricordi a quei tempi certo. lì? e poi sono entrato con l'Italia dei Valori di Pietro che l'ho conosciuto e poi ho detto se formi un movimento io ti do una mano e poi e così è stato e poi nel 2006 io ero responsabile dell'Italia dei Valori di, tutta, di tutto il mondo e facendo la lista eh, ci mancava due persone al Parlamento perché, sì. sei alla, perché in Europa puoi mettere sei in lista e 12 alla Camera eh, in lista e sei al Senato. Sei al Senato ho trovato subito sei persone, invece 12 non riuscivo a trovare perché era per tutta l'Europa. Certo. E Allora ho detto ma faccio undicesimo e mi candido pure io. <ride> ma io non okay. mi volevo candidare perché stavo all'ufficio di amministrazione della ditta e non avevo il tempo e infatti non ho fatto nemmeno campagna elettorale. Ho spedito solo 330 lettera ai soci dell'associazione abruzzese che e okay. mio... basta. Fortunatamente sono stato eletto e io nemmeno me ne sono io, proprio non ci avevo nemmeno pensato. Io sono stato a Castelnuovo di Porto a vedere lo scrutinio, okay. ma poi me ne sono andato. Ah, quindi lei non pensava di poter vincere, no? Io ho detto, Ma io me ne vado, me ne vado a lavorare anche perché il direttore della fabbrica mi chiamava: eh, Dice Toni, ben comstruite? To be no? Quando tu ritorni, no? Mi, mi diceva, Ah, io ho, detto, io ho detto, Guarda, adesso rientro a Francavilla al mare perché dovevo riportare delle piantine di pomodoro a ah, 150 piantine di pomodoro. Era il mese di aprile. Eh, ehm, gli ho detto alla, alla, alla, ai parenti di questi amici che erano lì in Svizzera, gli ho detto guarda digli che lo porta all'hotel San Marco, io vado lì, prendo le piantine e me ne riparto per la Svizzera. no?" Ma prima che io arrivassi lì in, in albergo mi arriva una telefonata dal Biminale ah. e, e io non, non sapevo niente perché ero in macchina, Sentivo la musica, io ballavo dentro la macchina, non sentivo la radio di che cosa stava succedendo. Cioè, me ne fregavo di quello che stava lo scrutinio. Tanto ho detto io non vengo eletto, che non ho fatto niente. Insomma, non... Poi mi chiamano lì dal Milano una ragazza e allora mi dice Onorevole Razzi, e io dopo ma... gli ho detto una parolaccia, mi sono scusato dopo, ho detto, ma vai all'altro paese, ho chiuso, ho chiuso ho chiuso il cellulare perché in quei tempi lì anche quelli che erano all'estero ti chiamavano e ti pigliavano in giro perché in giro. Eh, onorevole, eh, capite? Già ti, sai, la gente ti faceva, ma io ho detto ma che cavolo me ne frega a me? Dico, non, <ride> Dopo ho, ho richiuso il telefono e mi ha chiamato ancora un'altra volta, ho visto lo stesso numero, no? Eh, 06, insomma, da Roma. Eh. A te il signor Ratti, signore sì, ma onorevole no. Ah, dice, sai, dice non mi chiudere il telefono, io chiamo dal Viminale, le voglio dire che da questo momento lei è, è, è parlamentare della Repubblica Italiana. Io dopo mi sono fermato con la macchina commosso all'autostrada che mi trovava verso Popoli prima di arrivare a, sì. a Pescare. Mi sono fermato. E devo dire, piangevo di gioia, eh, perché dopo ho messo la radio e sentivo, sentivo appunto che, che sono stato eletto. Dopo mi chiamavano tutti i giornalisti, e dice, no, devi ritornare a Roma. No, io ho detto, adesso sono arrivato a Pescara, dico, adesso non ritorno un'altra volta a Roma. E dice, mi fermo, ver verrò domani mattina. E infatti la mattina, dopo colazione, sono rientrato a Roma. E ho preso le piantine di pomodoro, era tre giorni che stava in macchina. Dopo tre giorni sono rientrato in Svizzera eh, con le piantine di pomodoro che ho riportato a questi. E Ho lavorato ancora perché io non ho lasciato la fabbrica, sono stato ancora a lavorare a insegnare a un altro il lavoro che facevo io. E devo certo, dire per che il passaggio, per il passaggio, e, e, e loro da Roma mi chiamavano: chiamavano al numero di telefono di casa e mia moglie gli diceva. Ah, mio marito sta a lavorare. Ma come sta a lavorare? Deve venire qui a Roma, lui è parlamentare. Eh, io ho lavorato ancora, ho lavorato ancora eh, una settimana e poi gli ho detto il ragazzo già va bene, però io ritorno il giovedì e il venerdì vengo a lavorare senza che mi dovete pagare, proprio per imparare ancora eh, questo qui, certo, eh, eh, infatti, oggi, come oggi, quando vado in Svizzera e vado alla fabbrica c'è il direttore che mi offre subito la cena o il pranzo, perché mi tratta vabbè, come… è eh, molto rispettato. Poi si ricorda appunto della ma sua disponibilità e anche do della un, correttezza. Io do un consiglio a tutti quelli che ci seguono, a tutti i ragazzi che ci seguono, perché su Instagram, sia da parte tua sia da parte mia, ci sono tanta gente che ci segue. Innanzitutto il rispetto di chi ti dà da, da vivere. chi ti Perché io devo dire con 41 anni che ho lavorato lì, ho creato una famiglia. Ho trovato la moglie, ho fatto due figli, ho due nipoti, insomma mi ha dato la vita e mi ha imparato una, una certa educazione. Perché io sono andata da, da 17 anni, sai? Quando parte da un paese di 1300 abitanti, non è che e eh, non avevo nemmeno la bicicletta per venire a Pescara o andare a Chieti, sono, eh, sono a 25 km di distanza. Eh, andavo a piedi. Allora lì si andava solo a piedi. Allora, non conoscendo, lì mi ha dato un'istruzione di vita, pure lì. Chiaro, assolutamente. E poi l'Italia dei Valori le è passato a Forza Italia con Berlusconi. Sì, quello è stato nel 2010, dopo, 2010. La, seconda, dopo la seconda rielezione, perché io sono sì. stato eletto due volte con l'Italia dei Valori, con le preferenze, non nominato. eh è eh, chiaro, chiaro, quindi è proprio eh, la gente singolarmente che ha scelto di votare per lei io sono stato eletto dai cittadini e eh, non sono stato nominato ahimè mi hanno accusato tante cose oggi ci posso anche sorridere perché prima di me in quel partito sono andate via tante persone che l'ha messo lui non l'ho messo eh. io almeno io posso dire mi hanno votato, hanno votato gli, gli italiani in Europa non Chiaro. è che mi ha messo lui eh, sì, sì, sì. anzi la seconda volta non ha messo capolista a me e lui è andato a mangiare a casa di un paesano suo di un paesano suo che gli ha detto finalmente mi sono liberato di razzi Ah, sì. quello, quello lì quando è venuto a Roma me l'ha raccontato e io gli ho detto guarda che non è così perché all'estero ci vogliono le preferenze non è che ha messo questo qui, capolista, passa lui. Non è, può, può mettermi anche il numero 12, ma lì c'è da prendere le preferenze. Chi piglia più preferenze e passa. Certo. Ah, allora va bene, Serra è perché lui era dispiaciuto, perché siamo amici, mia moglie è amico de, di, di lui, io amico suo per, di continuo, eravamo sempre insieme a passeggio, a prendere il caffè. Eravamo Fatti uno per, uno per l'altro, ecco. E questo naturalmente non gli è andato giù, non gli è andato mai giù. Ed infatti, io ho avuto da questo qui, mi ha detto tu, Antonio, ti devi andare via, ti devi dimettere. Lui mi ha invitato a dimettermi, perché questo non ti vuole, me lo diceva proprio con. Ma, per l'amicizia. E io sì. ho detto: no, io non mi assolutamente, io no, non, mi piace, non mi piace tradire perché se no la gente pensa che tu hai tradito. Guarda, ho resistito ancora due anni, ma dopo non ce l'ho fatto più. Perché dopo mia moglie ci si è ammalato, ha, ha preso un tumore al seno. Ah, io, io mi sono ammalato e ho dovuto fare dieci giorni all'ospedale Gemelli perché avevi i grampi allo stomaco, lo, lo stomaco, il cuore, insomma un casino. C'era il professore che… perché ero… Eh, sai… Eh, e dopo, siccome io sono eh, uno che sorride sempre, che prende la vita sempre in allegria e col sorriso, ma aveva levato pure quello, l'unico di quelli che avevo di positivo. Eh, non ce l'ho fatto più e ho detto guarda succede quello che succede ma io me ne vado basta. Questo io era... io dovevo ascoltare il mio amico a dire subito me ne andavo al gruppo misto e così stavo spensierato quello dovevo fare però io sinceramente lo amavo questa persona perché credevo in lui e se veramente lui era così come era al suo tempo oggi comandava in Italia tranquillamente e i grillini, i 5 Stelle non venivano mai su capito? mai su mi dispiace solo di questo perché alla fine lui era anche una bravissima persona secondo come lo, lo, lo, lo vedevi e lo trovavi io non ho niente da, da dirgli, anzi io l'ho sempre ringraziato io ho sempre detto ringrazio due persone Mirko Tremaglia che ha fatto la legge per il voto degli italiani all'estero e Antonio Di Pietro che mi ha messo in lista e mi ha candidato. E' eh certo, ha dato il via alla sua carriera politica. È eh, bravo. Eh, dopo, certo. tutto il resto è, è storia d'oggi. Sì, sì, sì, sì. storia... Ma una, una, una curiosità, ma Berlusconi in privato com'è? Che tipo di persona è? Perché noi siamo abituati ah. a vederlo in pubblico. Guarda, per me eh, ti posso dire, caro Roberto, la, sì, conoscendo tutti i leader politici, conoscendo tutti è la migliore persona che io ho conosciuto. Prima di tutto ti saluto, ti abbraccia, benvenuto nella mia famiglia. Ma chi me l'ha mai detto questo? Non me l'ha mai detto nessuno. Che poi lui, dai soldi che ha, dalla popolarità che ha, se ne potrebbe altamente fregare di Antonio Razzi. Che è Antonio Razzi? È un emigrato che è andato a lavorare e non c'è una lira. È però lui è stato molto umile, una persona veramente… E io credo che non si trova al mondo una persona come lui. Mi dispiace solo che fa eh, 84 anni, se ne faceva 50, sicuramente faceva ancora tremare il mondo. Ancora oggi lo fa perché ha la testa e non si dimentica di niente. Guarda, non si dimentica di niente. Eh, si ricorda di tutto. Ma... Come ha detto lui che vivrà 120 anni, io glielo auguro, veramente che almeno sicuro che in altri 36 anni sta ancora qui a dialogare con noi e magari a fare del bene all'Italia. Chi è come lui che ha fatto del bene all'Italia? Ma il quale dice, ah, ma l'APA oh, ha quasi 60.000 impiegati che lavorano, eh, ha creato un impero. Dimmi un parlamentare che ha creato un impero come lui. <ride> Eh, di me, eh. nessuno, allora purtroppo c'è l'invidia e la gelosia. Ma in Italia è così: quando tu sei grande e fai del bene a tanta gente, sei invidiato, non sei? Eh, sono gelosi di te, ma dicono: Ma come cazzo? fa Roberto a fare tutto questo? Mio figlio non è capace, o mio cugino non è capace, e Roberto fa tutto questo, eh, Se Roberto. Come diciamo noi in Abruzzese, non fregne, eh, se fregne è fregne, sai? Eh, sai certo. Anche in dialetto napoletano. È si eh, simile, si, dice, si è, dice. Simile, Uno che è fregne è fregne, uno che è capace, che è all'altezza, perché bisogna discriminarlo. Giusto. Ma adesso l'ha sentito di recente, in questa situazione? Come? Dico, lei l'ha sentito Berlusconi in questo periodo? L'ho sentito, eh, sentito al mese di giugno che sono stato ad Arcore da lui, ah, okay. che mi ha ricevuto a braccio aperto. Cioè, un gentleman non cambia da oggi domani, rimane sempre un gentleman. Lui ce l'ha, è nato gentleman, ed è ancora sempre così. C'è quel carattere eh, affabile, perché io dico anche a qualcuno che parla male, deve, ma perché devi parlare male? Ci hai mai parlato? L'hai mai sentito? No, e allora che cavolo parli? Quando tu parli con una persona... Io molte volte dico, io sono come San Tommaso, non credo se non vedo. C'è il detto San Tommaso, non crede se non vede. Allora se io vedo, se uno mi dice, ma guarda che Roberto Esposito era un criminale, era una cosa... Ma io non lo posso, non ti posso accusare perché non ho mai parlato con te. Mi spiego. Allora, io lo, me lo vado a vedere se veramente che questo è così o è così. Allora molta gente parla male, sia di me o di Berlusconi, o di tante altre persone, che... ma lo parla solo per invidio perché non sono loro all'altezza. Capito? Perché non ci riescono loro. E allora non vorrebbe nemmeno certo, che si riesca chiaro. nessuno. Chiaro, chiaro. Magari ci sarebbe, sarebbe un'altra decina di persone come Berlusconi. Allora sì che metterebbe a posto l'Italia. Sì. Invece le voglio fare un'altra domanda, perché è una cosa che tutti si stanno chiedendo. Tutti l'hanno chiesto pure a me e io ho detto guardate, l'unico che lo può sapere è il senatore Razzi. Ovvero, come sta Kim Jong-un in Corea? Sta Benissimo magari stessi io bene come sta lui. Eh. Sta benissimo, sta benissimo. C'è stato un po' di cose, beh, dico io, ma scusate, eh, uno che va e magari si fa due o tre settimane di vacanze, permetti che se lo fa. Eh, anche un Presidente se lo può fare, eh non certo. è che deve stare tutti i giorni lì a farsi vedere. Allora, Quindi è stato in vacanza questo, in queste settimane che non si, è, non si era visto? Eh sì, è stato in vacanza, anche come, come succede a tanti altri. Prima che arriva tutte le, le altre cose, che arriva la primavera, che arriva l'estate, dove c'è da, da girare, da andare a inaugurare di qua di là, vedi, si è rivisto subito quando hanno andato a inaugurare la fabbrica di la fabbrica. Pesticidi, pesticidi lì eh, vicino Pyongyang e eh, lì si è visto al taglio del nastro. Non è che deve farsi vedere per forza tutti i giorni in televisione. Eh certo. No, perché alcuni dicevano che forse aveva paura per la pandemia e quindi si era isolato. Per non ma no, no. Addirittura, addirittura hanno fatto girare anche che era morto, che era lì malzamato tutto lì. Ma ragazzi, ma, ma dico io, ma lasciatelo in pace. Cioè, io personalmente, che lo conosco personalmente, ci ho parlato personalmente. Eh, guarda, è una persona eccezionale, perché tu quando parli con una persona eh, si vede dagli occhi, io lo riesco a vedere negli occhi, ma anche dal sorriso, se è una persona buona o cattiva. Perché tutte quelle persone che non riescono a sorridere quando tu ci parli e che ti guarda con una cattiveria, quelli sono criminali. Eh, quelli sì, quelli sì. Que ma quando Se, invece... Ne conosce qualcuno così, che appena l'ha visto ha detto questo, non mi piace. Sì, sì, eh, mo non faccio nomi, ma, ma ci sono, ne ho conosciuto parecchie. A eh, me quelle là non mi, non mi va giù, perché sono veramente criminale. Quelli sì, che mh, sembra che sono insoddisfatti della loro vita e vorrebbe distruggere il mondo. Quando invece tu lo vedi sorridente e lo vedi uno sportivo, lo vede che gli piace il calcio, lo vede che gli piace la musica, e gli piace tutti gli sport in generale e, e ti sorride, questa è una persona che vuole dialogare e che vuole la pace e non certo. vuole la guerra. No, e perché io molti quello... dicono che lì c'è la dittatura, che quindi le persone sono comunque. Siamo limitate e controllate visto ah, che c'è cioè stati... anche il mio amico Michel di soverato della calabria ha detto che ha detto se posso seguirò la vostra, il vostro dialogo guarda mh, io eh, io dico che lei è andato quando lì quando era senatore in, in viaggio giusto io sono, quando, io sono andato quando ero parlamentare al okay. 2007 onorevole ed era veramente una nazione veramente mi ha impressionato perché non ci stava niente ci stava solo do, due ore di corrente al giorno e mi ha dato una certa dici, mamma mia come fanno a vivere questi sai tutto veramente mi sembrava non il terzo mondo ma eh, il decimo mondo proprio non, non avevo mai visto una cosa del genere poi sono andato tutti gli anni e ogni anno che andavo vedevo sempre migliorare, migliorare, migliorare. Io, dopo, scherzosamente gli ho detto: adesso c'è la corrente, sta tutto a posto. Perché allora c'era solo due ore di corrente e c'era le vigilese che dirigeva quelle quattro macchine che passavano. Perché Pyongyang è 3.300.000 abitanti. Ma c'erano poche macchine, c'erano macchine, qualche macchina che veniva dalla Cina, o macchine del partito, non è che c'era traffico, ma c'erano le vigilesse che, bellissime ragazze, belle. e io gli facevo i complimenti, dice: Ah, sono belle ragazze. Dico: Oggi c'è la corrente, oggi, ma già da, da molti anni, e ti posso dire che da dicembre del 2011, da quando è subentrato Kim Jong-un, l'attuale presidente, maresciallo, come viene chiamato, ha fatto un miglioramento enorme. Perché? Perché lui viene anche dalla mentalità europea che lui ha studiato in Svizzera. Allora ha un'altra visualità di vedere il popolo o di vedere la gente. Ecco perché ho sempre detto che questo porterà la pace, infatti, si sono incontrate già due volte con Trump con Trump. Si è incontrato con, con Mu, Mu sì. della presidente della Corea del Sud, si sì, sì, sì. si, ma lei ha avuto qualche Trump. lei ha avuto qualche influenza? Perché mi ricordo che in quel periodo lei disse che comunque stava lavorando per cercare sì, la pace. Sì, sì, sì. Io da dal subito ho sempre. Anche che c'era c'è testimone, un mio collaboratore, Graziano Giampaolo. Che lo racconto anche nel mio libro, eh, Un senatore possibile. Un senatore che possibile, sì. un, dove che è Graus Editore di Napoli. Che oggi i libri si può comprare su Amazon. Io non posso andare in giro a presentare il libro perché per questo coronavirus. Eh, certo. eh, però uno che vuole leggerlo può le, lo può comprare direttamente su Amazon. È claro. un senatore possibile. E lui ha visto tutte le cose che io parlavo. Molte volte mi diceva «Ma senatore, ma come gli dici così?» E ha «Guarda, più lo dici liberamente col sorriso e più colpisci. Perché se tu vai lì con... Una diplomazia pesante, una diplomazia che non sorridi, una diplomazia così arrogante nel senso: ma sai, questo è così, questo è colì, quello devo dire, oh, ma che cazzo vuoi tu? Capito? Eh certo, eh, scusa, non, non scusa la È no? Ma eh, se certo. tu glielo dici in una tecnica diversa, io molte volte prima di, di sparare il colpo ci dico qualcosa per tenerli in allegria. Ma dopo glielo Chiaro, dico per alzare un po' il morale. e ecco, Dopo glielo dico. E da okay. lì è subentrato col Presidente della Repubblica, Kimi Unam, una delle prime volte, che io lo racconto anche sul libro, e gli ho detto, presidente, voi dovete cercare di fare un incontro con gli americani. No, no, no, no, sai, io quando gli parlavo dell'America. Eh, diceva, ma no, ha Presidente, ma non si può, Dico, perché bisogna essere insieme, bisogna dialogare. Dice, noi italiani abbiamo tutta un'altra tecnica per il dialogare. E lui dice, ma come? E, Sai, voleva sapere come faceva. E allora io ho detto, noi ci mangiamo un bel piatto di spaghetti, un bel bicchiere di Montepulciano, io ho detto io vino rosso. E dopo dialoghiamo, perché il dialogo viene molto più… Tranquillo. a pancia piena, ah, dopo un bicchiere di vino. Eh, è un bel obbligo, insomma, dico, <ride> Perché se va a finire che uno sta nervoso, ci rende fame, questo parla ancora io ho fame. E' chiaro, la, la, la, la, la, finisce ma io dico male l'incontro. E invece così viene più. E lui <ride> sì, sì, si è messo a ridere, si è messo a ridere. E i suoi collaboratori mi hanno detto senatore complimenti noi non avevamo mai visto i denti del nostro presidente lei è riuscita a farlo sorridere e da lì è passata sempre la pallina che io a lui gli ho detto anche per quanto riguarda eh, i Giochi olimpici che gli ho detto ma presidente ce l'avete qui vicino basta un rappresentante che mandate per far vedere ai vostri cugini che siete vicino a loro anche in questa occasione. No, ma sai, vediamo, eh, sai. Oh, dopo si sono trovati e hanno sfilato con la stessa bandiera. È una cosa incredibile. E il mio collaboratore, Giampaolo, ma, tanto, ma tutto quello che gli hai detto questo l'hanno fatto. eh, infatti. Quindi possiamo dire che è anche un po' merito suo. Lo possiamo, lo possiamo riconoscere, insomma, no? ma guarda… cioè comunque io... lei ha una capacità diplomatica importante, quindi, è, insomma, strappando un sorriso no. con una chiacchierata comunque io gli ha, ho detto subito... sempre che doveva trovarsi con i suoi fratelli e cugini della Corea del Sud. Ho detto che doveva incontrare il presidente americano, io ho detto Trump, io ho detto è una persona che ci tiene, perché Trump nella sua campagna elettorale, e io ci ho mandato una lettera a Trump, ah, sì, che, sì io, io ho detto nella sua campagna elettorale, lui aveva detto che se veniva eletto voleva eh, diciamo, ricominciare il dialogo con la Corea del Nord. E l'ha fatto nella sua campagna elettorale, che aveva promesso, l'ha fatto. Io gli ho mandato una lettera e glielo ho detto. Presidente, lei ha detto così, così, così. E eh, da quello che so io, che ne ho parlato sempre ogni viaggio che io facevo in Corea, che doveva incontrare gli americani, perché ne va della pace del mondo, il nucleare, ammazzo... Ah, ah, già adesso ci sta fregando il coronavirus, che è ancora peggio del nucleare, perché c'è una guerra invisibile non lo sappiamo perché non, non sappiamo chi è il nostro nemico eh, il coronavirus ma, eh, però una guerra nucleare distruggerebbe mezzo mondo eh certo. e allora ci vuole il dialogo ci vuole il dialogo io ho detto sempre perché io, io avevo subito intuito che Kim vuole dialogare e non vuole la, la guerra quindi, secondo lei, anche Trump comunque la lettera l'ha vista e si è convinto sì. a fare incontro? a me mi ha riferito dalla segreteria del Presidente Trump. Ma tr eh, il nostro Presidente ha letto la sua lettera. ah, ecco. Ha letto casualmente, sua... subito dopo, ha, ha deciso di fare l'incontro, quindi ha, ha detto però non ti può ricevere perché io sono andato a Washington. ah, ok. Detto, non ti può ricevere perché lui riceve solo i presidenti. Dici, tu sei un senatore? Sei, stata la possibilità. Sei, sei segretario della Commissione Estere, ma non puoi incontrare un presidente degli Stati Uniti d'America. È normale. Io su questo, questo eh, non è che mi arrabbio, è una cosa normalissima, no? è, è giusto. No? Certo, non era una però, cosa contro di lei, era una cosa proprio una però, un protocollo la... loro. Poi un'altra cosa bella, mi è successo l'anno scorso, il mese di maggio dell'anno scorso. Io ho finito a, a marzo dell'anno scorso a fare, eh, di due anni fa a fare il senatore. Nel 2018 ho finito il mio mandato. Poi Forza Italia, non so perché, mi piacerebbe un giorno saperlo, non mi hanno nemmeno messo in lista. Ma non, non gli hanno sembra... mai spiegato? No. Se mi avessero chiamato e mi avesse detto, senti eh, Antonio, non ti mettiamo per questo non motivo. Non ti mettiamo perché c'è questo, questo e questo. Non certo. ti mettiamo, ci sono tante scuse. Non ti mettiamo perché hai fatto tre legislature e noi ci abbiamo tanti che dobbiamo accontentare, ma tu sei sempre con noi, sei sempre nel mio cuore, sei sempre qui. Puoi lasciare il posto a Tizi e Caio? Io avrei detto. Benissimo, sono in pensione, ho 72 anni, dico vado in pensione, non c'è problema. Però queste è da parlare, io qui mi arrabbio, perché è da parlare da signori, si parla eh certo. così. Da, da uomini che si faccia, faccia uno di Io scherzito fino a un certo punto, ma non è che mi può pigliare per fesso tizi e caie non pensano che io non sono un laureato e che loro si sentono superiori. No, no. Loro per me sono inferiori. Io molte volte dico o sono io dieci anni avanti o sono loro dieci anni indietro. Perché io anticipo tutti i tempi. L'anticipo prima. Questa è anche la mia forza, caro Roberto, che io anticipo molte le cose. Certo. E anticipo anche una persona... Che mi, che mi sta pigliando per culo o no? Lo vedo, hai capito? Lo vedo anche quando vado a passeggio, che magari certi si fanno la risatella perché ti vuole pigliare per culo. Io dico, amico mio, una demagnata sale fino a, a che, che arri arriva le cose mie. Le dico, Ma lei glielo dice proprio di persona se li vede per strada. Ah? Eh? Le è, è mai capitato proprio per strada che qualcuno rideva e lei si è fermato proprio e gliela ha detto? Sì, sì, come no. Ah, no, no. Eh, Sì, sì, gliel'ho detto. Perché un paio di ragazzi lì a Roma, eh, sai, ridevano. dice e eh, dopo veniva, ci facciamo una foto. Eh, dico, adesso la foto la vai a fare con tua sorella. Perché tu pensi, <ride> che, tu pensi che stai pigliando per quella me. Ma che cosa hai trovato? Hai trovato un scema da, del villaggio? Dice, amico mio, tu di, di, sei giovane, allora devi imparare un po' prima l'educazione. Io dico, ciò. 72 anni e mi devi rispettare che sono molto più anziano di te. Assolutamente. Certo. E dopo hanno tagliato la corda e se ne sono andate. No, ma io glielo dico io non ho mica vergogna, glielo dico in faccia: eh no, assolutamente fa bene. Dico, se, assolutamente. se i tuoi genitori non ti hanno insegnato l'educazione, te lo insegno io, se no ti do quattro calci in culo e te ne vai all'altro paese. Hai capito? Perché <ride> cosa? Cioè, si pensa che sono, o perché magari hanno un pezzo di carta che hanno due lauree. Eh, questi due laudere ci ha fin culo, scusa l'espressione, e ti vai <ride> così, al gabinetto con questo. È così. Cioè, molti, molti pensano, io, pensano, questo è un emigrato, eh? se è andato via dall'Italia a 17 anni, sai? E Pensa che un emigrato che è emigrato non capisce niente. Ma io conosco, caro uh, Roberto, ci sono tanti emigrati, in tutto il mondo si può fare un'altra Italia con la terza elementare e molti anche la, la, la seconda elementare hanno creato un impero. Hanno creato un impero e ne conosco pure uno del mio paese che ha sì. creato un impero e c'è la terza elementare, ma capito? Allora, quando uno prima di tutto, se fossi io uno che emigra e lascia il posto di lavoro agli altri in Italia, si merita una medaglia perché esce e ha il coraggio di prendere la valigia e di andare a lavorare all'estero, pur di non sfruttare la mamma e il padre o la nonna e il nonno. Ci sono tanti che sfruttano la mamma e il papà o il nonno e le cose. Quante volte succede che, perché magari gli serve la droga o gli serve qualche cosa, eh, eh, picchiano la mamma e il padre o addirittura c'è stato anche alcuni casi che l'hanno ammazzata perché serviva, gli serviva la droga. I soldi. Sono, anche perché noi siamo italiani, noi siamo italiani e siamo di cuore buono. È normale che ai nostri figli non gli vogliamo mai far mancare niente. Mai. Certo. Perché il nostro metodo è quello di dire: io sono andato e non potevo mangiare nemmeno una caramella. Oggi la caramella, mio figlio, non glielo faccio mancare. Capito? Abbiamo eh, questo perché noi siamo latini e siamo di buon cuore. Persone buon semplici. Eh, persone semplici, allora vorremmo mai... Però io trovo che quelli... sono tanti ragazzi, proprio oggi parlavo con uno eh, che stava a Berlino, che lui, partito per Berlino, è andato a lavorare eh, eh, lì in Germania. Ha detto, sta bene. Si è integrato, guadagna, guadagna molto anche perché non volevo più sfruttare i miei genitori. Cioè, quel dice: Chapeau a, a questi ragazzi che non vogliono sfruttare più i suoi genitori, ma vanno, vanno fuori e vanno a trovarsi eh, il lavoro. lavoro. E questo, questo, questo non è che puoi dire oggi, uno studente eh, non è come negli anni '50 gli anni 40, 50, 60, quando sono andato via io al 60, eh, non era molto eh, con la scuola, perché o dovevi lavorare e non potevi studiare. Io dovevo zappare la terra, io ho zappato la terra e non potevo. Eh, dovevo fare per forza quel lavoro, perché non c'era altre strade. Oggi, ringraziando il Signore, tutti i giovani possono studiare e hanno come minimo una lingua se non due lingue che parlano ma ai tempi miei ai tempi miei solo l'abruzzese sapevo sì. perché ma, nemmeno l'italiano quando sono andato a lavorare in senza, senza laurea si lavorava anche senza senza con la prima, la seconda, seconda alimentare, alimentare. A quelle, qualche volta le qualche dicono ma, ma senatore ma lei ha sbagliato il congiuntivo a me lo congiuntivo non mi ha ma mai dato da mangiare perché io quando stavo in Svizzera, in Svizzera dovevo lavorare 12 ore di notte, 12 ore di giorno. A quelli non gli fregava niente del congiuntivo. Che stava a pensare al congiuntivo? Dovevo lavorare. se no altrimenti a casa mi ti mandavano. Capito? Questo è la, lago Oggi, per fortuna, è migliorato. Il paese ha migliorato. Tutti possono studiare. Tutti sono laureati. Perché di laurea... Io se vado in giro per pescare e vedo e vedi i campanelli tutti avvocate, avvocato, avvocato. quanta cazzo di avvocati ci sono sono più avvocati che, che cosa per dire tutti studiano eh, ma una parte fa piacere però dici i lavori umili chi lo fa ecco perché abbiamo bisogno di immigrati abbiamo bisogno di immigrati perché l'italiano che si è laureato non va a fare un lavoro umile non lo fa come noi in Svizzera, come noi in Svizzera, quando siamo andati lì a lavorare, dovevamo fare tutti i lavori umili, perché lo Svizzero non lo faceva. Allora io lo so come funziona, perché l'ho fatto io. E la stessa cosa sta succedendo in Italia, perché anche in Italia sta succedendo, come era in Svizzera, la Torre di Babele, che arriva tutte lingue diverse, tutte culture diverse, e naturalmente ne possiamo anche noi imparare da queste culture straniere. È un arricchimento che ci dà, anche alla nostra civiltà, ci dà anche un arricchimento. Quindi lei è favorevole all'immigrazione, alla situazione che sta avvenendo? Eh... All'immigrazione controllata, all'immigrazione che paga le tasse, all'immigrazione che viene registrata, perché se non è registrata vuol dire che non paga niente, va a delinquere. Quelli là che vanno a delinquere, quando la bec becca, la casa, come si faceva in Svizzera. Timbro rosso e per dieci anni tu non metti il piede qui in Italia. Hai capito? Questo è il sistema che bisogna gore. Io sono favorevole perché abbiamo bisogno degli immigrati, specialmente nell'agricoltura che non lo vuole fare più nessuno. Eh, e e infatti abbiamo questo problema. Però deve essere registrato. Se non è registrato, ecco adesso... In questa, pandemia, in questa pandemia, se il governo tenesse un po' la capa, come si dice al tuo Paese, potrebbe fare un censimento di tutti. Così vedi se ci sono i clandestini. Perché oggi quelli che non hanno lavoro, quelli che fanno il lavoro in nero, come mangia? Allora si deve registrare. Allora, e questo è il momento di fare la registrazione. Ah, tu sei Giovanni, Francesco, beh, beh Ecco, adesso perché prima non ti sei mai sentito? Perché non era registrato, non pagava le tasse, lavorava in nero. Invece oggi con questa pandemia si può fare questo, questo rendiconto di tutta la popolazione. È il censimento di nuovo di tutta l'Italia. Chiaro, quindi anche per chiudere il discorso di Forza Italia, eh, lei ci è rimasto male per il fatto che non le hanno fatto sapere perché non l'hanno ricandidata. Brava. Magari qualcuno di loro guarda questa diretta o facciamo un appello, magari la volta buona che si svegliano e anche solo per chiudere quel capitolo le fanno sapere quali furono Ma, i motivi. Guarda, io l'ho detto al presidente Berlusconi a giugno, quando sono stato da lui, e mi ha detto ah, io sono stato malato due giorni, due giorni, tu eri, tu eri messo in lista, ah, tutti questi miei qui hanno anche Mi hanno sono... fregato pure Berlusconi. Anche hanno fregato dice, perché... dice anche se gli amici miei ancora che non sono stati messi dentro. Dico, dico Presidente, questo eh, questi che ha fatto la lista e vedi che hanno eh. i, suoi amici, i tuoi sei amici ci hanno fregato a ma... ha tutti e due perché ha approfittato che Berlusconi stava male per toglierlo. Eh, allora, allora io dico, caro Presidente, vorrei vedere piglia la calcia in culo e battelo fuori, perché vuol dire che ti hanno rovinato anche se gli amici. Eh, cioè, è logico. Certo. Cioè, io ho detto, vabbè, ah ah io faccio un feste per non fare la guerra, ma non, ma non è così, cioè non si, ma... no, non si fa così, capito? Sì, ma dei ah, politici beh. di oggi, qual è quello più vicino a lei che le piace di più tra i vari movimenti e schieramenti? Ma guarda, io mi troverei con tutti perché io sono uno, come diceva Totò, uomo di mondo, io so dialogare, eh, so dialogare con tutti. Me, Quindi lei, re, le piacerebbe ricandidarsi? Mi piacerebbe perché mi piace fare del bene. Okay. Mi piace fare del bene alla nostra popolazione, agli italiani, perché purtroppo ci sono quelli che stanno, non fanno un cavolo dalla mattina alla sera e non gliene fregano niente degli italiani. Io invece non ho mai fatto niente per la mia famiglia. Io ho un figlio in Svizzera e uno in Spagna. Non ho fatto niente per loro perché lo avendo lì dentro lo potevo far ritornare tutti e due in Italia. Ma non l'ho fatto, perché io ho detto io ho lavorato, dovete lavorare anche voi e vi dovete creare una posizione voi stessi. Io non ve lo posso fare e non ve lo farò quindi, mai. Quindi lo possiamo dire che lei è disponibile a candidarsi? E Ma, sicuramente, se no ci sta in a giro. A scendere in campo per, per il sta, nostro Paese. Ci, sì, ci sta in giro qualcuno che vorrebbe che io facessi un movimento. Ci stiamo anche allora, lei... discutendo perché devo poter eh, eh, levare i voti anche a questi che non mi hanno fatto del male. Eh, assolutamente, sono... eh, certo. certo. Ah, Quindi consiste? lei sarebbe non solo disponibile a ricandidarsi, e questo lo diciamo a tutti i partiti in ascolto, insomma, si sono interessati a farle una proposta, ma addirittura. Appreciate a fare il suo movimento e a candidarsi lei come io, leader Roberto, proprio politico. Roberto io te lo dico da amico, come dico io spesso te lo dico d'amico te lo dico amico, io non vado a cercare nessuno ah, è certo, io, infatti. chi mi vuole mi fa la, la proposta qua. mi fa la proposta e io eh, Quindi, ragazzi, valuto, la, valuto la proposta perché tanto io sono in mezz'ora non, non, ho, non ho nessun problema eh, È una volta tipo. buona che insomma… Però per lavorare, perché io sono un lavoratore instancabile e lo sa anche al Senato, perché lo sa che la mattina presto io ero il primo a entrare ed ero l'ultimo a uscire. Tutti i commessi al Senato eh, lo sanno. Dice, smanghi eh. lei senatore, perché lui, e lei era l'unica che stava sempre qui e non, non eh, falliva sì, mai sì. sempre qua. E e infatti, legge ora, leggevo nei i commenti può... che propongono il movimento Razzi, se le piace. No, c'è un altro un altro ehm, nome che ha già, già già pensato. Un altro nome che posso dirlo, che si chiama Noi, Noi per l'Italia. Noi per l'Italia, ma uh, ok. Eh, c'è un ingegnere di, di Bari che l'ha creato. E vorrebbe mm. che. Ho detto, vediamo, dopo questo coronavirus, ne parliamo. Perché così vediamo cosa si può strutturare. Perché. Quindi. Mi dispiace, mi dispiace che, che perché ci sono l'Italia ci stanno tanta brava gente e purtroppo stanno a subire le cattiverie di questi che fanno lì e si fanno i cazzi loro e basta. Punto e basta. Ok, e di quindi io... diciamolo: e lo so, e io ti posso dire, ti stavo dicendo prima un'altra bella soddisfazione che l'anno scorso, al mese di maggio, è arrivato il nuovo ambasciatore della Corea del Sud. Lo sai la prima persona che ha voluto incontrare? Il sottoscritto. Eh, e, allora, io, e io non ero più senatore. Però vuol Lui, dire che comunque dall'estero riconoscono lei come il leader, quindi se vanno in Italia vogliono parlare con lei. Quindi... appena arrivato uh, mi ha chiamato col mio collaboratore. Grazie a Giampaolo, testimone, siamo andati tutti e due in ambasciata, ho fatto un pranzo tranquillo. Poi addirittura mi ha invitato pure a Natale. A Natale abbiamo fatto il pranzo di Natale. Eh, anche mi ha invitato. A te, senatore, io, io pensavo, sai come si dice le parti mie, mi chiamo, sicuro mi deve fare una cazziata che io vado sempre, eh, che vado sempre lì eh, nel, sud, nel, nel nord. no? E invece tutto coso. Ma detto, senatore, lei deve sempre andare lì. Lei è la persona che loro eh, ti vogliono bene, ti ascoltano. Si fidano ah, di lei, quindi. Si fidano di lei perché lei gli ha dato tutti i buoni consigli e l'hanno fatto quei consigli che lei gli ha dato. Ma ah, devo dire, io con... C'era il mio collaboratore, mi guardava e faceva, mazzalo, diceva. Uh, dice senatore dice questo ti sta facendo un monumento e detto, io non voglio il monumento perché io vado e dico la verità dico parlo col cuore e quando uno parla col cuore sicuramente parla per bene dice le cose vere perché tutti certo. quelli montati come molte volte io dico quelli che intervengono e stanno sempre a leggere per me sta dicendo tutte bugie perché non lo sapendo dire così a braccio lo dice iscritto e quello che, che, che sta lì a leggere per iscritto mi sta bene che tu prendi un appunto che ti deve ricordare di che cosa ma tutto il resto deve venire dal tuo cuore e se non viene dal tuo cuore sono tutte bugie sono tutte cazzate quelle che dicono chiaro assolutamente eh caro Roberto, visto, eh, visto, eh, beh, se sono arrivato a di, 72 di anni... Di situazioni di ogni tipo, da eh, Roma, Corea, Svizzera. Ne ho viste di, di tutti i colori, tutti eh, i colori, eh, colori dell'arcobaleno ho visto. Assolutamente, posso immaginare. Intanto vedo che abbiamo anche tanti commenti, quindi se hanno qualche domanda interessante, eh, se, vede, se la scrivono ho, rispondiamo. Ho letto, ho letto uno, chiedono un po' ho letto una a ah, feria tutte cazzate eh, ma, amico mio te lo posso dire mio, le cazzate te lo, lo diciamo da amici e, e i tuoi amici che ti inculano pure i tuoi amici fatti fregare fatti fregare, fatti. <ride> fatti fregare. io ti lo dico in faccia e ti dico la verità ma se te la verità ti fa male come dice la caterina casella la verità mi fa male lo so eh, allora fatti fregare eccoci all'amico Claudio da Ascoli Piceno. Beh, salute da Ascoli Piceno. Saluti a Claudio. Saluti salute anche a Federica che ci manda i cuori eh, beh, quando Adere... ci manda i cuori è sempre bello E l'amore l'amore, l'amore, viva l'amore bene quindi eh, lei come pensa che stiano gestendo l'emergenza il governo attuale Ma le, ha, le piace come l'ha gestita ha sbagliato dall'inizio se no altrimenti ci poteva essere il presidente Conte sì, hanno sbagliato all'inizio, all i primi all di febbraio hanno detto cazzate, non vi preoccupate, qui è tutto a posto. E, e dopo il 20 di febbraio c'è stato già il primo caso lì, dalle parti 2, lì a, a Milano. A... E poi non hanno bloccato, hanno, hanno aspettato sì. il 10 marzo, 20 giorni dopo. E sei 20 giorni dopo, sei spazio. È, è troppo tardi, certo. È troppo tardi, tutta l'Italia. È un macello. Sì. Oggi potevamo essere già fuori se avessero eh, bloccato subito dall'inizio ma purtroppo sono dilettanti allo sbaraglio, come lo chiamo io eh, non c'ha nessuna personalità anche nei confronti d'Europa vanno a chiedere l'elemosina io l'ho detto, se non vanno lì a chiedere 200 <sussurra> miliardi 100 miliardi a fondo perduto perché 100 miliardi a fondo perduto dovete dare a tutte le piccole e medie imprese a tanti operai che non ricevono la paga da due o tre mesi lì dovete farvi valere ah, addirittura gli stabilimenti balneari che quest'anno faranno Cilec perché non credo che eh, cosa allora anche lì dovete aiutare dovete aiutare con i soldi della comunità europea perché abbiamo, abbiamo pagato oltre 1500 miliardi in questi tempi alla comunità europea o oh, qualcosa permettete che ce lo date adesso che ci fa bisogno e 100, milio... e 100 miliardi di euro Ve lo ridiamo in 23 anni con massimo il 2%, non l'8%, come di solito fanno. Ma magari adesso c'è qualcuno del governo che ci segue e fanno come i coreani, ascoltano il suo consiglio e poi da domani lo seguono. Eh, se... Ma se hanno le orecchie buone, ma se no fanno finta che dici: come vado ad ascoltare i razze? Non ascoltate, ah. fate, fate. Che così Ma quindi, la tutto. se il presidente Conte domani la chiamasse e le chiedesse di fargli da consulente per dargli una mano a gestire un po' la situazione e quindi a, a seguire, eh. le accetterebbe anche se è un in governo con... di fatto che non le piace. In confronto, in confronto a tanti altri consiglieri che avvicino solo perché magari sanno scrivere in italiano, eh, sicuramente farei meglio con la testa. Chiaro eh amico mio ce ne vuole eh, per, per, per portare amico. avanti la baracca eh, ci chiedono eh, nei commenti se ci può raccontare qualche episodio divertente successo in Parlamento dietro le quinte o con altri politici ma no ma io di solito non ho mai litigato con nessuno ho sempre eh, eh, devo dire che a me mi vogliono bene tutti sia il PD, 5 Stelle tutti quelli che ci sono lì dentro ho sempre una, eh, ha dato una simpatia perché quando tu hai un progetto e sei simpatico, te lo fanno passare perché molte volte ti fanno passare le cose perché sei simpatico. Molte volte altri facevano una proposta, me lo firmavano e dice: Ma come leggere a Con te non c'è bisogno da leggere perché tu sei uno molto preciso. Ma fa, mi fa piacere perché vuol dire molti volte, e cioè possiamo dire che la sua simpatia ha aiutato sia in Corea del Nord perché ha alzato il morale. Ma Quindi questo insomma, le sue questo, doti diplomatiche sia in Parlamento per far passare poi Caro Roberto lo puoi dire ad alta voce perché oh. è così, ma lo puoi dire così. Io e che leggerlo ecco. perché le, le cose cattive di solito non lo leggo mai, perché non, non mi voglio avvelenare. Perché questi molti sono apposta per farti incavolare o per farti arrabbiare. Ma certo io, infatti leggevo che Marta diceva ha fatto carriera con la simpatia lo allora, possiamo dire che la sua simpatia che io posso solo dire ragazzi vivete la vita perché siamo di passaggi tutti quanti tanto tutti lì come diceva Totò la livella la livella è per tutti all'anno non scappiamo nessuno ricco povero e tutte tutte quanti tutto lì andiamo a finire perciò godetevi la vita e voletevi bene oggi che domani deve ancora arrivare Giusto, giusto. Roberto e Roberto mi sa che siamo alla fine perché... Sì, l'ultima domanda, fatto. le faccio l'ultima domanda. Sì, Il sì. momento più bello è stata la sua canzone, fammi cantare col suo balletto che tu... Col mio lo... balletto che l'ho dato in beneficenza a un ragazzo che è rimasto paralizzato. Ho raccolto ah. 100.000 euro per fare l'operazione a una clinica a Svizzera dove sono andato io personalmente a accompagnarlo. Ecco perché l'ho fatto. Sennò e quindi è... questo lo, lo chiariamo perché molti non lo sanno. Non lo sanno perché io ho fatto quella canzone scherzosa e mi sono anche divertito sì. per raccogliere i fondi per questo ragazzo di 23 anni che l'ho portato io personalmente a una clinica a Giurico per fare l'operazione perché la, la Svizzera lo voleva cash i soldi se non arrivava i soldi non abbiamo 10 secondi è sì. stato un piacere e ci dobbiamo salutare 5 secondi trovi che mi seguono sempre Sesso